Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video, che riccio, come state? Spero bene. Questo è un video che ovviamente non pubblicherò, oggi, oh, ma lo pubblicherò, settimana prossima oh, o uno, uno sì e uno no, perché ho deciso che mi sa tanto che tutti i giorni o vi stancate, o oh, non lo so cosa, cosa succede però. Eh, a questo punto mi vedo costretta, oh, o no, non dico costretta, perché altro... Lo pubblico quando voglio io e soprattutto quando, quando non mi scoccio troppo. Comunque nulla ragazze. E oggi mh, come sempre me l'ho fatto un po' mh, a da tutto casa e, e niente, no, a parte quello che caldo ragazze, fa troppo caldo, comunque vabbè mi sto prendendo appunti per tutti i video che voglio fare sia di pulizia che di altro e comunque nulla ci tenevo a dire che eh, se mh, mi interessano i video di pulizia continuo con i video di pulizia però altri mi hanno richiesto anche i video di trucco quindi farò anche i video di trucco tanto sto guardando qua da, dalla ok sono bene sì. Aspettate un secondo, voglio vedere se sto andando bene con il, il minutaggio di video. Sì, penso di sì, ok. Sì, perché c'ho lo specchio di fronte a me, ragazzi, voi non lo sapete, ma c'ho lo specchio per vedere quanto ci metto per fare per registrare un video e niente. Allora, nel frattempo mi ho messo questo bel vestitino che non so cosa si possa vedere, ma eccolo qua, vedete? Eccolo, questo è il mio vestito bello bello non so cosa si possa vedere da così però questo è quanto questo è il vestitino mio e niente quindi eh, che dire spero che questo video appunto, vi possa piacere se è così eh, fatemi sapere attraverso un pollice in su e un commento qua sotto e se sì, vai iscrivetevi al canale youtube mio niente io con questo vi ringrazio e, appunto mi ha preso tanti appunti qua su questa mini agendina questa qua e, se mi vedete in qualità più alta è perché ho messo lo schermo eh, lo schermo più che altro la parte posteriore del telefono per potermi vedere bene comunque questo è il video il criccio dove vi parlo che vi ho messo um, Ah, se avete sentito rumori strani, spero di no, metterò te la mica sottofondo. Ma temo che l'avrete sentito lo stesso: rumori strani, imbarazzanti. Vabbè, siamo perdere, allora, stavo dicendo questa agenda. la sto facendo vedere perché ho messo degli appunti dove vi metto, dove mi, mi sono sì, dove ho messo degli appunti per per YouTube e nulla. Che di spesa e tutto ho messo anche per le pulizie per, te, per farvi vedere che mi ho messo anche delle quello che io uso per pulire la casa io Oops, mi sto facendo cadere e io non voglio vabbè e niente quindi ah, ecco finalmente ora mi vedo e comunque e niente quindi praticamente ehm non, non ho idea di quali video mettere e quindi è per questo motivo che non riesco a vedere a, a capire che tipo di video voglio fare Certi sono un po' confusa parlando ma non mi trovo a fare video con la telecamera posteriore quindi parlo a casaccio intanto dovrei guardare qua ma non guardo qua perché sennò pari figure vabbè ho visto molte persone che guardano sotto per che cosa guardano, non capite mai, non cercate di, di fraintendere, guardano gli appunti, e la trovano una cosa più che, più che altro naturale, perché altrimenti si farebbe un video a casaccio e non va bene, e niente, e questo è quanto, tanto sto guardando quanti sto mettendo, ok, va bene, siamo già a 4 minuti oltre, e niente ragazzi, questo era tutto, eh, se è così, ah, no, mi ho lavato i pennelli, li ho messi di là, non so se si vedono, sono di là, no non si vede niente, comunque sono di là, vedete dove sono, da quella parte, sono di là, messi lì su, perché se no altrimenti è nella finestra c'è troppo vento e mi fa volare non è a caso no non sono così leggeri però ho dovuto evitare che si sporcano di polvere perché c'è molta polvere oggi oltre che ventaglio forte eh, l'ho voluto mettere ehm, lì sopra come ad asciugare adesso sì, spero che siano asciutti cioè, non mi alzo nemmeno a controllare tanto so che saranno asciutti e se no, se no vedrò di farla scivolare un, un altro po' ancora Già non, non scappano da nessuna parte E nulla Cos'altro dirvi? Ah, ho finito da, da un bel po' di tempo Non ve l'ho ancora detto Questo mascara qui Della Essence Big Lashes Lashes Volume Curl Ed è questo e mi, sta, e mi è piaciuto davvero tanto Allora lo scuvolino Pare che sia questo ed è bello asciutto Non so perché non va per dettagli si vede? Aspettate che sto guardando se si vede Si si vede può metterlo un po' più così forse E eh, ormai è bella asciutta Non c'è più niente perché l'ho finita E' straconsumata Non ve viene più Adesso E niente stavo facendo cadere di tutto qui Vabbè ci perdere E nulla No però Questo lo voglio mettere di più così Ok sì, così ci siamo, sì. Io non so mai come mettere queste benedette inquadrature, tanto è vero che ragazze, mi trovo, non dico disagio, ma... <ride> eh, non so come spiegarmi. spaesata, più che altro, spaesata Per la minuta, sì, ciao. stavo dicendo la fesseria. Per, per l'inquadratura, le inquadrature, io non sono la maestra delle inquadrature, infatti, vedete che io, tutte le volte voglio fare queste riprese, eh, un top, mi escono belle, ma um, non bellissime perché non diciamo anche quei fesserie, ehm, sto sempre toccando e facendo questo caso che da fastidissimo, non lo so, me ne rendo conto, non lo devo fare, però niente bene ragazze, questo era tutto, a presto, ciao! Lasciate un like e iscrivetevi, attivate la campanella, ciao Instagram, seguitemi, ciao!